Vai alla sezione di Trading dell'Exchange e inserisci Ultima nella barra di ricerca del menu a sinistra. Apparirà una coppia con Ultima. Clicca su di essa. Per acquistare al prezzo di mercato, seleziona Market. Nella colonna Amount, importo, in inserisci la quantità di Ultima che desideri acquistare. dopodiché clicca su Buy. Fatto! Hai acquistato i token Ultima al prezzo di mercato. Inoltre, puoi acquistare ultima con un ordine limit, ovvero un ordine con un prezzo di acquisto e di vendita specifico. In questo caso, seleziona Limit e specifica il prezzo a cui desideri acquistare ultima e il numero di monete che desideri acquistare. Poi clicca sul pulsante Buy. Un ordine verrà creato ed eseguito.